Non mi ricordo più. Che figlio! Non Ah! Ehi, chiari, è così che le pulivano, ma non tutti sì, le è possibile che sarà fosse in un centro di spistamento abbandonato si sì, si sì. sì, è possibile e io che ce lo fare un altro lavoro ma che ti devi scocciare di mamma se sono sbattagli si scassa l'albo è stato questa diretta è mm. mm. così buona visione così Ecco perché studiamo la nostra acqua. Tutto è E crediamo che adesso sia un buon inizio per mantenere... Sì, sale e forti. Per questo mi vedo pensare sempre. è non mi vero che ho messo il tempo. Sembra che Non c'è proprio... Quindi It's just really check the mask that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 mi il di il e un'altra ragazza sono non tiene mai vita che mi sveglia ciò parliamo di sono la squadra di provider più famosa della vita. la persona che cerchiamo è ancora a caccia avevano una cosa tre sei anni voleva tutti morti Sì, sì, sì. Allora, che dici? Marco, la banca. Sì. E ha detto da casa. volta contro tempo. un diretto. Nessuna mia uscita, domenica alla 21 tra Te l'ha chiesto. Sì, però tu perché questo è un po' di vizio, perché questo è il mio, perché questo è il mio, perché questo It's a dance floor, it's a bit of the si, normale, normale siete stati bravi? non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 non, fatto il eh, no, se non che mi piace anche eh? il scritta della camera, così è, è un altro passaggio ma non soltanto dovevo filtrarci sul cellulare, no questo è il cross, ma non c'è come camera, come camera deve che si funziona, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sì, ragazzi ragazzi se un po' no, più qui no. adesso adesso è impallato tutto Stacca, stacca oh, ci siamo E porca, la grafica Ma ragà, la grafica è qualcosa di clamoroso E dai, ma il contenuto vibra guardo io No, vabbè Cioè, guardate come si chiama lui L'esperienza di gioco qua Tralasciando la grafica in realtà non è neanche brutta non mi immagino che nel 2003 eh, questa cosa era veramente E è è sapere Bacon, e signori, è Un nuovo episodio di Fino, che fare la folla fa il sasso sì come questo adesso adesso smetto però che ci deve Perché dovrei sentirmi sconvolto perché mi sparato no perché no, okay. oh. è Cosa? sto. un problema? Hai un problema? Abbiamo un 재미 G 28 Eh, Ferl H, un 6 o 787 faccina sorridente 8 per faccine sorridente 66 G6H Nulino Lenco 9 iscritti BASTO! BASTO! sto io mi tu! Mi faccio ho uscire! Cazzo, ti faccio uscire! Sì, attacco! Non mi cura, non mi non mi cura! Cazzo, 我就不owners 去